Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, come avete visto dal titolo andiamo a parlare dei tre giochi eh, in uscita in questo mese ragazzi, come state vedendo eh, questo è Uncharted, Uncharted eh, il capitolo successivo eh, di quello che abbiamo giocato insomma non è proprio un vero e proprio capitolo ma è un'espansione di Uncharted 4 eh, una versione differente in cui vedremo protagonista eh, non più Nathan Drake ma vedremo comunque protagonista Chloe che è la protagonista cioè non è proprio la protagonista diciamo è un personaggio del secondo e il terzo Uncharted, chi ha giocato Uncharted lo ricorderà quindi andremo ad aiutare Chloe in India insieme a Nadine alla ricerca di una zanna quindi sarà un, un Uncharted diciamo del tutto particolare però con le dinamiche del, del solito Uncharted. Penso che an sicuramente andrò a comprare questo capitolo perché comunque sono un appassionato di Uncharted. Uncharted scusate ragazzi ma ho la lingua un po' impicciata, una certura. E, e quindi andrò a comprare questo capitolo a me eh, piace tantissimo quindi lo vedrete prossimamente sul canale e detto questo ragazzi valutate un po' il gioco e vedete voi passiamo al secondo titolo eh, che sarebbe fissato per la data del 25 agosto e abbiamo formula 1 2017 ragazzi anche questo un bel titolo sinceramente è un bel gioco da vedere con belle dinamiche di gioco una bella grafica come state vedendo e è abbastanza intrigante come gioco diciamo mm, un po come tutti i, i formula 1 più o meno chi conosce questa serie anche perché siamo arrivati al 2017 con formula 1 quindi penso che eh, abbia riscoduto parecchio successo nelle edizioni precedenti come stiamo vedendo questi mh, diciamo mh, sono dei è il trailer di gioco quindi eh, suppongo che comunque la, la grafica sia abbastanza buona che questa che stiamo vedendo eh, ragazzi che dire di questo gioco io non sono un appassionato di Formula 1 a piace molto più Gran Turismo anche se quest'anno penso che deluderà le mie aspettative però staremo a vedere e... però sembra un bel gioco che dire ragazzi aspettate la data di uscita e vedete di comprarlo se vi interessa il terzo gioco ragazzi in uscita il terzo e l'ultimo gioco in uscita a fine agosto il 29 agosto ragazzi è Yakuza o Yakuza, non so come pronunciarvelo, e Yakuza ragazzi è un remaster, un remake, come cazzo lo vogliamo chiamare, di, di un famoso gioco che è stato giocato e quindi hanno proposto questa remasterizzazione, la SIG ha proposto questa remasterizzazione, secondo me sperando in, in un ritorno abbastanza buono visto che comunque il gioco era abbastanza decente nella versione precedente hanno pensato bene di fare un remaster però per come la vedo io il remaster alla fine è sempre un remaster ragazzi e quindi è quello che è diciamo che ci stanno riproponendo la stessa pappa solo rimasterizzato anche se sembra abbastanza abbastanza buono come gioco quindi io non direi neanche tanto male detto questo ragazzi il video finisce qui un saluto a tutti iscrivetevi al canale eh, suggerite il mio canale ai vostri amici eh, cercherò comunque di accontentare tutte le vostre esigenze per quanto riguarda glitch e tutto il resto un saluto a tutti e al prossimo video